Buonasera a tutti, carissimi amici della pagina del canale delle Termobili, della mia pagina e delle pagine di Fiorenzo Fraioli e probabilmente condivideranno i contenuti anche i nostri ospiti di stasera, Marco Squaranti e Giulio Perugini. Come preannunciato nel messaggio informativo per la diretta di stasera, si parlerà di Italia Sovrana, un partito che poteva rappresentare una speranza per le ragioni dell'antisistema, purtroppo non ha avuto un risultato esaltante alle elezioni nazionali e ora a giochi conclusi eh, ci pare interessante discutere dei risvolti del passato e del futuro. Per questo motivo abbiamo invitato eh, tre rappresentanti questo movimento che lo ricordo eh, unisce tre principali movimenti e partiti più altre liste secondarie quindi è una alleanza Italia Solana e Popolare e abbiamo uscito, Giuseppe, eh? Sì, eh, tra fuoriusciti indecisi sul fuoriuscire eh, presenti ora ci sarei arrivato comunque è eh, infatti il futuro eh, può rappresentare anche delle uscite eh, e delle rientrate non si so sa mai comunque marco squaranti è segretario in carica tra gli indecisi tra categorie indecise della città di verona buonasera buonasera giuseppe grazie dell'invito poi abbiamo giulio pieroggini di presidente del circolo di bari l'ingegnere giulio pieroggini per ancora Italia, per la sovranità democratica. Per ancora Italia, eh, ma non penso che a Bari <ride> ci siano... Di Dante, noi diciamo sì, così. dico, ma non penso che a Bari ci siano tutte le varie... Ehm... Beh, ci sta un po' di indecisione, come avete detto voi, chiaramente c'è chi... Non credo ci siano tutte e tre le segreterie organizzate, il partito del Rizzo, non lo so, poi no, magari penso che tu era. Sono d'accordo eh. con te, va bene. Eh, dico quindi rappresentare oh, l'Italia sovrana sì, e sì. Popolare a Bari, ecco. e poi Fiorenzo Farioli il nostro carissimo amico blogger di successo che ogni volta noi quando ci capita di ospitare eh, lo accogliamo con assoluta amicizia e benevolenza ed entusiasmo che eh, ha ricoperto l'incarico del presidente di Frosinone e in questo momento è fuoriuscito e magari ci racconterà le sue ragioni. Allora, eh, da chi iniziamo? Lorenzo qualche suggerimento? Iniziamo sì, da me perché desidero correre con piccole imprecisioni. Prego, realtà, prego. Sono presenti il sottoscritto che è mh, uscito da ancora Italia, chiamiamola diritto toscano, ancora Italia sovrana e popolare, quella diritto toscano, che ha seguito il buon Francesco Toscano. Poi abbiamo Marco Squaranti e Giulio Perugini che sono entrambi presidenti di sezione di Ancora Italia però di rito gallico per la sovranità popolare. Chiaro? Con Marco Squaranti che è, come dire, indeciso se continuare a rimanere e invece Giulio Perugini che mi sembra, da come l'ho sentito privatamente, mi sembra abbastanza convinto ed entusiasta yes sì in effetti in questo momento il partito è dinariato da due grandi correnti quella del segretario non so se in carica penso di sì perché non c'è stato un congresso toscano e un, un altro gruppo abbastanza no no c'è eh, stato so un so congresso farlo. costituente si è costituita sì. ancora italia sovrana e popolare francesco toscano ne è il presidente è un nuovo partito Scusami, Toscano, scusami, Fiorenzo, è segretario, mentre segretario, Presidente segretario, dovrebbe essere... Hai ragione, hai ragione. invece eh, il Presidente è musicologo, aiutami, come si chiama? Eh, eh, non è la Granato? Io ho sentito che sarebbe stato il musicologo, comunque sia sì, io me ne sono andato mm. praticamente un po' prima della fine. Sì, dico, però non è un congresso... Aperto a tutti gli iscritti con i circoli, dove si è dibattuto. È stato, è un stato un esatto. fondativo. fondativo, cioè, fondativo quindi di esatto. fatto Ancora Italia sovrano e popolare è un partito a tutti gli effetti, anche se non ha ancora affrontato mai nessuna campagna elettorale. Allora, è importante precisare che stiamo parlando soprattutto di Ancora Italia che non va assolutamente confusa con Italia sovrana e popolare. Italia sovrana e popolare è stata un'alleanza che si è rotta, di fatto si è rotta, e si è rotta perché eh, a un certo punto sono nate delle questioni serie. Ora, se mi permettete vorrei fare un breve riassunto e correggetemi se dico qualche imprecisione. Prima delle elezioni del 25 settembre, probabilmente, Francesco Toscano e gli altri di ancora Italia avevano avuto sentore dell'anticipo della, della data elettorale, eh, convocarono un congresso a metà luglio a Napoli e in questo congresso, molto partecipato, bisogna dire, fu presa la decisione di eh, costituire questa, di entrare in questa alleanza con riconquistare l'Italia e il Partito Comunista di Marco Rizzo. Successivamente questa decisione presa in quel congresso sarebbe stata contestata da quelli che poi sono diventati ancora Italia di rito gallico, i quali hanno sostenuto che non si è trattato di un vero e proprio congresso, ma più che altro di una passerella e che la decisione è stata presa per acclamazione e che loro l'avevano in qualche modo accettata proprio perché eh, Italia sovrana e popolare era stata presentata come una alleanza e null'altro. Come risulta anche dal patto sottoscritto dai tre leader, cioè Stefano D'Andrea, Francesco Toscano e Marco Rizzo. Dopo le elezioni che oggettivamente non sono andate bene, eh... Purtroppo, io dico proprio purtroppo, eh, Francesco Toscano e le persone che lo circondavano hanno cominciato ad accelerare, eh, non nel senso di rafforzare l'alleanza, che sarebbe stata una scelta a mio parere corretta, ma lasciandola come alleanza, ma hanno cominciato a premere per andare verso una unione, una fusione non solo dei tre partiti. Principali, ma anche degli altri partitini che avevano partecipato al tentativo elettorale con Italia sovrana e popolare questo ha scatenato la reazione di molti iscritti a conti fatti si può dire che è un, sono un po' più della maggioranza Francesco Toscano si è trovato un po' in minoranza non nettamente ma un po' in minoranza una lieve maggioranza ha deciso di non seguirlo di fatto Francesco Toscano eh, anche dal punto di vista formale è stato costretto a lasciare il partito a Mario Gallo e quindi ha costituito a novembre un nuovo progetto politico con un nome molto simile, ancora Italia Sovrana e Popolare che richiama appunto l'Alleanza ISP oh, per conto loro, questo è quello che è accaduto sì, ti ringrazio Fiorenzo per l'eccellente riassunto eh, ma eh, questa cronostoria sicuramente eh, necessita di un commento magari da qualche punto di vista particolare che poi può essere anche ribaltato dagli altri relatori e questo è il bello della discussione chi desidera intervenire eh, tra Perugini e Squaranti eh, se volete due parole le dico anch'io allora eh, beh, intanto Fiorenza ha fatto un, un ottimo riassunto, considero. Um, una un paio di puntualizzazioni. Io sono segretario, non presidente della mia sezione, perché nella mia sezione a proposito di scoramento, Giusto per portare ma esistono impianza. doppie cariche nella sezione? Esiste la doppia no, carica? No, la doppia carica hanno, ma per, a che io sappia, non è neanche. E quindi è la stessa ecco. cosa. Di fatto, no, no, diciamo no, che non è la stessa cosa perché, stessa perché stessa in una sezione c'è se il segretario e il presidente. Allora sono... esiste la doppia carica? Allora non esiste... è esiste la doppia carica, allora esiste... è... È... sono funzionari. Scusate di... se eh, posso fare chiarezza perché è una cosa che abbiamo costituito poco eh in ogni sezione, che conta almeno 15 iscritti, c'è un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. esattamente. e quindi sono quattro cariche, ma dico perché la confusione, perché in alcuni partiti, per esempio la prima repubblica, io ricordo il Movimento Sociale, il segretario aveva le funzioni del presidente, non c'era il presidente, esisteva solo il segretario. In altri partiti esiste la figura del presidente o la figura del presidente e del segretario quindi ancora Italia grazie all'intervento di Perugini sappiamo che aveva quattro cariche ufficiali da statuto perfetto esatto eh, diciamo che tendenzialmente mh, perlomeno dovrebbe essere così a quanto ho capito io il presidente dovrebbe avere quella che è la responsabilità possiamo dire anche giuridica di quello che viene fatto mentre il segretario spesso ha più una, una responsabilità organizzativa ok, detto qua detto ciò ehm, volevo dirvi sono segretario e sono l'unica carica in questo momento, c'è cioè anche il tesoriere perché in realtà presidenti e vicepresidenti con quello che è successo hanno letteralmente lasciato un po' come Fiorenzo Noeci e ha lasciato il partito anche questi hanno lasciato il partito e non è che sono coinfluiti eh, in quello di Francesco Toscano ma proprio hanno preso altre vie altre vie tipo associazionismo, tanto per essere così generici ma chiari. E nella descrizione di Fiorenzo, eh, quindi io tra virgolette sono tra quelli diciamo, di rito gallico, mi, mi, mi, mi solletica, mi fa ridere, diciamo, è simpatico la descrizione che ha dato Fiorenzo e considero personalmente quello che era il che è stato quel, quel eh, congresso sfilata eh, di luglio appunto un po' una passerella al mio, al mio modo di vedere perché non c'è stato un tema argomentato dove poi c'è stato un dialogo dove poi c'è stata una sorta di votazione è stata un'acclamazione che per carità ci può stare eh? non è che volevo fare grosse critiche eh, per me li, i problemi eventualmente che c'erano dal punto di vista di democrazia interna erano precedenti ecco a questo, a questo congresso. Detto ciò, però, la descrizione di Fiorenzo su come è andata ai miei occhi ehm, è corretta, ecco, senza anche perché non ha aggiunto eh, veletà dal punto di vista eh, emotive, eh, come simpatia o antipatia su una cosa o nell'altra, quindi è stato corretto, secondo me ha detto bene. Magari Giulio aggiungerà dell'altro. Grazie Marco, io non, non, non so se, se ho da aggiungere Voglio dire una cosa, ehm, sicuramente eh, gli eventi sono stati precipitosi e precipitati, cioè eh, i, i, la congiuntura temporale è stata quella che sappiamo, convocazione eh, con delle, delle lezioni no, dall'oggi al domani, raccolta delle firme, che è stata sicuramente un successo organizzativo, in cui credo che all'epoca esisteva una sola ancora italia io sono iscritto per essere preciso da prima non da, insomma da, da, dall'inizio di, di quest'anno e l'apporto di ancora italia è stato sicuramente importante anche nella organizzazione per la raccolta delle firme comunque sicuramente il congresso di Napoli al quale io ho partecipato oh, eh, con, con, con impegno ehm, è stato fu comunque lasciò luci ombre. Non so, adesso faccio un esempio che poi è stato uno dei pochi esempi chiariti. Quale esempio voglio fare? Parlò una eurodeputata credo ex Lega. Che si chiama eh, Francesca Donato, se non sbaglio. Correggetemi, a volte magari mi ricordo male i nomi. Dall'intervento di, di questa persona fu chiarissimo, credo veramente a tutti, che la posizione che ha espresso era chiaramente una posizione atlantista. Faccio un esempio. Quindi io... Fui anche sorpreso di sentire diciamo, alcuni eh, interventi, come anche nelle settimane dopo. Ora non mi ricordo il nome di un avvocato siciliano che faceva qualcosa eh, dalla parte, insomma, chiamiamola di, di, di, di contro la pandemia, no? Di, di, di L'avvocato Busso, forse. No, Busso. un altro ancora, che però era presidente di una insomma di un'iniziativa, il quale iniziò il suo intervento diceva ma noi a lasciare la Nato non ci pensiamo proprio. Cioè ci fu diciamo un'idea un probabilmente di raccogliere eh, più consensi che adesioni convinte e alcune di queste situazioni, per fortuna, secondo me, io penso che la chiarezza sia sempre la base di ogni rapporto sano. Cioè, se io e te, te in personale, non siamo chiari, è chiaro che noi non possiamo assolutamente costruire nulla. Perché seppure costruissimo qualcosa, questo avrebbe la valenza di, un, di niente. Noi dobbiamo essere chiari e in questo, secondo me, la, la cosa che emerge da questo, dal, dal congresso di Napoli è che ci fu eh, poca chiarezza, complessivamente parlando, Sicuramente eh, il dato che emergeva anche subito dopo il congresso è che, se noi, come Ancora Italia, a me, a me devo dire il termine ancoristi che ho sentito coniugare da un nostro dirigente che si chiama Nicola Vedovino, piace molto, lo ha ribadito altre volte. Se noi vogliamo cercare effettivamente di superare la dicotomia destra-sinistra, fulcro se vogliamo, anche. Per lo meno dal mio punto di vista del pensiero di Breve, beh, io mi sarei aspettato di invitare da parte di Toscano e di altri una pluralità di formazioni anche cattoliche, cioè di provare a stendere accordi con formazioni non squisitamente, diciamo così, individuabili negli schieramenti di sinistra. O di estrema sinistra ammesso che questo esista e che voglia ancora dire qualcosa, ma questo ci porterebbe fuori, mentre il risultato fu che questa alleanza è, è giusto, poi sono seguite le polemiche che era un partito nella partita sono polemiche da comari. Questo ho sentito Fiorenzo altre volte, e sono d'accordo con lui perché bisogna parlare delle cose serie ed essere sostanziali, fare un dibattito politico però mi stupivo io fui molto stupito del fatto che Francesco Toscano che si è professato sempre di estrazione cattolica profondamente proveniente da quell'area non avesse anche penso in maniera secondo me intuitiva spinto per avere ok facciamo alleanza come dire con chi sta a, a, a, a est chi sta a nord est chi sta a nord chi sta a nord ovest eccetera ora uso la metafora della rosa dei venti per per ampliare diciamo lo spazio ma questo non fu quindi io credo che questa è stata l'innesco di una roba che poi dopo la bagarre delle candidature e l'insuccesso elettorale abbia causato la deflagrazione o qui al momento mi fermo. Fiorenzo, penso voi controbate che la deflagrazione fosse inevitabile. Eh, ci sarebbe stata, probabilmente, ma non sarebbe stata una deflagrazione, sarebbe stata una semplice divisione, perché è vero che in ancora Italia ci sono visioni completamente diverse che già nel medio termine non possono convivere, assolutamente però mi sarei aspettato più intelligentemente da parte di tutti i protagonisti di insomma avviare un processo che terminasse la costituzione del partito redigesse meglio lo statuto e il regolamento congressuale e che si facesse un congresso ad aprile maggio che sarebbe stato molto partecipato ed estremamente interessante da seguire con un dibattito aperto e franco invece purtroppo si è andati ad uno scontro che è stato veramente una, una indecorosa lite fra comari. Talmente indecorosa che io ho deciso di andarmene. Non ci posso stare a questi livelli. Ti faccio presente, ti faccio presente che tra l'altro tu sei andato a infilarti proprio tra i due tronconi di ancora Italia in quello atlantista. Non so se ne sei consapevole, Giulio. No, Non ne sono consapevole e non, non è. Credo. Eh, io, vedi, quando, non sono consapevole, perché non lo credo va bene e eh, comunque sia quando c'è stato diciamo l'inizio della pagarra, io qui nel Lazio mi sono confrontato con alcune persone e ho ascoltato due di questi di cui adesso non ricordo il nome gli ho, gli ho anche dedicato un, uno dei miei video dal titolo I fascistoni e questi sostenevano, sono stati anche intervistati da Arturo Ferrara sostenevano che sostanzialmente la, la storia del comunismo, del socialismo sia riducibile al fabianesimo. e quindi stanno nel partito di Arturo Ferrara e di Mario Gallo ora una cosa del genere una simile lettura della storia è talmente ingenua, talmente mh, cioè io la trovo raccapricciante è impensabile per me, capisci? E quindi ho escluso fin dall'inizio la possibilità di passare con, con Mario Gallo perché queste posizioni per me sono assolutamente inaccettabili, sono una riscrittura della storia fantasiosa. Poi sono uscito anche dal, dal troncone di, di Toscano perché tra quelli che sono rimasti con lui. Mm, ho dovuto rilevare una ingenuità politica di fondo di gran parte degli iscritti che mi ha lasciato abbastanza sconcertato ad esempio eh, gli ho sentiti spesso parlare dei nostri valori i nostri valori ma quali sono quali erano i valori di ancora Italia non si è mai capito perché se tu mi dici che io ho dei valori me li devi elencare questi valori altrimenti Dire io ho, ho, ho i miei valori, i nostri valori originali è come dire noi siamo i buoni. Scusami, ma... sì. scusami Fiorenzo, ma avendo vissuto un periodo diciamo, di crisi pandemica e, e totalitaria, uno dei valori potrebbe essere quello della libertà e sicuramente condiviso da tutta ancora Italia, non credo. È troppo generico Giuseppe. È, è generico tutti, certo. Tutti Hai amiamo ragione. la libertà. Allora. se no, c'è chi non la ama. Scoperto... <ride> certo, i servi non la amano. certo, abbiamo scoperto che ce ne sono tantissimi, ma non è sufficiente per definire una linea politica. Allora, una linea politica, per esempio, che a me interessa ovviamente, eh, può essere quella di dire noi siamo statalisti, cioè noi vol abbiamo in mente una visione della società in cui lo Stato è proprietario di gran parte dell'economia, la gestisce direttamente e, e inoltre mh, in questa situazione ovviamente la democrazia diventa estremamente importante, lo capite, no? Se lo Stato possiede gran parte dell'economia la democrazia diventa un fatto dirimente e questa democrazia deve essere praticata in primo luogo da un partito che propone questa visione ora io questo non l'ho visto avvenire in ancora Italia in ancora Italia mh, diciamo rito toscano ma non l'ho visto avvenire in nessuno dei tanti partitini che negli ultimi dieci anni hanno portato avanti la battaglia contro l'euro e l'Unione Europea quando questo dovrebbe essere il primo punto per questo io sostengo e poi vi passo la parola che il vero fallimento è consistito nel fatto di andare a un litigio tra Comari invece di avviare un confronto politico chiaro che durasse alcuni mesi, arrivare ad un congresso e poi a quel punto Ancora Italia si sarebbe bellamente scissa ma almeno avrebbe lasciato una traccia in termini di qualità del dibattito politico questo è stato il vero fallimento Squaranti? Allora concordo con il fatto che si poteva fare, si doveva fare qualcosa, subito dopo le elezioni eh, ognuno chiamiamolo un esame di coscienza, una, un po' di discernimento e quindi dopo andare a parlare, confrontarsi politicamente e come diceva Fiorenza arrivare a un congresso dove si portassero avanti posizioni politiche da pesare votare, discutere e vedere dove siamo, poi magari anche scindersi ci mancherebbe, ma sarebbe stato effettivamente un esercizio di democrazia che non è avvenuto, E invece si sono scornati. Io credo che quindi eh, ancora di più, ancora prima, l'errore più grande che abbiamo fatto eh, è stato quello di aver proseguito per, dalla fondazione del fine febbraio 2021, essere arrivati alle elezioni di settembre 2022, senza aver ancora scritto un programma definito, definitivo Beh, mi è stato dato che ho partecipato nel mio piccolo mi è stato sempre detto il programma arriverà ma questo programma che doveva arrivare un programma definito, non i, diciamo, i punti o la visione diciamo, c'erano i pilastri fondamentali, c'erano sul sito e ce li siamo detti anche più di qualche volta, ma una cosa è dire questi piccoli slogan, ok? Un'altra cosa invece è poi scendere nello specifico, perché siamo tutti per la sovranità e mo' come ci arrivi, bisognerà pur discuterne. Siamo tutti per um, liberarci, o meglio, io credo che siamo tutti non atlantisti, e quindi bisognerebbe scendere nei dettagli su come effettivamente. Eh, espletarlo eh, vogliamo tutti un'autonomia o perlomeno dovremmo volere tutti quanti un'autonomia energetica e industriale Però bisogna fare un piano industriale e fare quello, quello è politica quello è dirsi come le facciamo queste cose dove le prendiamo le risorse eccetera e questi devono essere i temi da dibattere eh, da dibattere insieme da condividere e poi da portare per costruire lentamente un documento programmatico perché secondo me le alleanze si fanno e si fanno bene nel momento in cui io so chi sono, se io so chi sono, so fin dove posso arrivare, fin dove posso mediare e, e riesco a muovermi. Nel momento in cui invece io faccio alleanze, quando non mi sono ancora eh, identificato per fine per segno, o quanto più precisamente possibile, fare un'alleanza è qualcosa di liquido, è un qualcosa di rischioso, come poi è diventato poi tutto quello che è stato detto prima di me lo condivido, ma considero che questo sia un errore eh, che è ancora precedente, ancora presente, oltre al fatto di una democrazia interna, relativa e qui vi lancio una cosa che saprete, sapete tutti, ma già che ci sono lancio, il fatto che per avere le comunicazioni nazionali bisognava guardare per forza un canale YouTube specifico eh, invece di ricevere mail di sezione, invece di ricevere qualcosa in maniera un po' più strutturata era un po' complesso lavorare in quel modo lì e non si capiva mai la differenza tra eh, presidente ed editore quindi tarcio, eh, perché ho eh, parlo parlo attorno, fuoco eh, eh, Fiorenzo, io, io mi devo allontanare un attimo, però passo la parola a te proprio per questo discorso ok Dicevo eh, attenzione che si può essere molto abili nel nascondere mh, quali sono i, i veri orientamenti perché è facile dire siamo per la sovranità. chi è che ti dice di no? Così come è facile dire io non sono fascista chi è che viene a dire io voglio una dittatura? Nessuno, non si raccolgono consensi così, chiaro? Allora voi dovreste chiedere ai vostri amici di ancora Italia di rito gallico se la loro visione è quella di una... Di un paese statalista nei, nei termini che ho detto prima oppure se invece hanno in mente un'altra visione cioè eh, veramente loro voi state lottando per il ritorno alla prima repubblica così come è stata disegnata nella Costituzione eh, sono anni che studiamo la Costituzione sappiamo benissimo che la Costituzione italiana disegnava uno stato in cui l'intervento dello stato era Predominante, C'è stato un momento in cui il 60% del PIL italiano era il risultato delle attività in cui lo Stato interveniva direttamente. Ecco, Provate a porre questa domanda e poi mi farete sapere quale sarà la risposta. Da questo sì, punto beh. di vista io eh, pre ho preferito restare con Toscano, ho partecipato al congresso di novembre, dopodiché però sono uscito... Non perché non, eh, non sposi, diciamo, la linea politica di Toscano che è più statalista, questo non, io non ho dubbi sul fatto che la linea politica di ancora Italia, di diritto toscano sia statalista, anche perché, insomma, se si sono alleati con di conquistare l'Italia e con il Partito Comunista, è ovvio che vanno in quella direzione, mentre invece Gallo ha mal digerito quest, anche questa alleanza, eh, poi sono uscito perché per le ragioni che vi ho spiegato, cioè il tempo che Toscano abbia fatto tali e tanti di quegli errori che io non riesco più a riconoscerlo come un, un capo politico credibile ai miei occhi. Beh, ti devo una risposta sicuramente, Fiorenzo, io non so a chi tu ti riferisca, saranno due persone che hai conosciuto te sicuramente avrai... Non metto minimamente in dubbio che tu sia rimasto colpito negativamente da questa cosa, ma il 28 e il 29 facciamo un congresso a Rimini. Per quanto mi riguarda io non ho alcun dubbio che la posizione di Ancora Italia per la sovranità democratica sia una posizione autenticamente per la sovranità dello Stato-Nazione Italiana, e credo che le persone che ci sono dentro, ma ovviamente non posso rispondere per 700, 1000, 2000 per le persone. Io le persone che ho conosciuto mi danno ad oggi ampia rassicurazione di questo. Tu hai un'opinione diversa e io la rispetto. No, no, ma io ti invito a porre esplicitamente la domanda in termini scusami, chiari. Scusami, scusa di Firenze. diritto Gallo. Se, se voglio dei consigli da te, perdonami, te li chiederò. Eh, nel frattempo noi abbiamo un confronto pagato, come sempre, da anni, franco, e ci diciamo le cose, ma... Ok, registro questo tuo invito, ma trovo, trovo strano che tu abbia... Cioè, in questione, trovo strano che tu ti fermi di fronte a queste cose, ma... Ma io Prendo potrei benissimo sbagliarmi e per questo ti sarei molto grato se tu ponessi la domanda in termini estremamente espliciti, non parlando sempre, quindi di sovranità nazionale, ma parlando di statalismo. Io penso che, che prima di arrivare a questo punto, però, ci stanno da dire ancora tante altre cose. Da questo punto di vista, io apprezzo molto, devo dire, l'intervento di Marco mi sembra che Marco abbia fatto una fotografia fedele cioè esaminando effettivamente anche i limiti no, della costituzione di queste nostre iniziative che hanno bisogno di tempo hanno bisogno di tempo di conoscenza approfondita e io personalmente la prospettiva elettorale la prospettiva perdonami di come al solito viene da dire del risultato io diciamo, non, non la considero, non solo non la considero prioritaria, ma la considero molto di là da venire. Per quanto riguarda, ripeto, la mia interpretazione, la mia adesione, finora accettata per fortuna anche con gioia dai, dai miei colleghi o da chi mi ha proposto, da, dai nostri incontri, è, è, è che la nostra è un'azione prevalentemente culturale e metapolitica questa è una frase a me piace questo termine l'ho usato spesso Mario Gallo perché qui c'è da ricostruire una coscienza politica la tua Fiorenzo è molto ben formata e io ne apprezzo molto tanti lati altri non so francamente è assegnare a Toscano solo la colpa di tanti errori a fronte di una volta faccia praticamente immediato, ma soprattutto quella sì perdonami una posizione apertamente antidemocratica se c'è una persona che ha assunto una posizione antidemocratica quello è Francesco Toscano ora se Francesco Toscano ama madre Teresa di Calcutta o Goebbels o Che Guevara non lo so perché l'amore è labile ma è un fatto che lui all'indomani delle elezioni e della diciamo mancata approvazione della sua mozione ha <ride> iniziato a espellere membri del direttivo destra questo a me a me mi ha sorpreso io Va ho bene. creduto in francesco toscano ma io se se c'era fiorenzo fraioli facciamo un esempio io non ho dubbi che fiorenzo fraioli non lo avrebbe fatto per cui io come vedi anche cioè, e Te lo scrivo io, ti incontro e parlo con te perché io credo alla tua integrità. Francesco Toscano mi ha deluso molto da questo punto di vista. Vedi Giulio, ti faccio notare la finezza del mio comportamento politico. Io sono rimasto con Francesco Toscano e gli amici di Ancora Italia, Lazio, schierati con Francesco Toscano fino al congresso di novembre. Sì, sì. Perché mi è sembrato, magari mi sono sbagliato, ma mi è sembrato che la linea politica di ancora Italia di Rito toscano fosse statalista. Dopodiché però siccome non mi è piaciuto Francesco Toscano e non rilevo ancora oggi nel partito elementi sufficienti di democraticità ne sono uscito. Però la prima domanda che uno si deve fare quando entra in un'organizzazione è qual è l'obiettivo politico che si intende perseguire? Allora, è lo statalismo o il libero scambismo nel caso di Ancora Italia di Chitto Gallico? Questa è la vera domanda che dovreste porvi. Beh, è un domanda sicuramente resto. interessante. Cioè, allora, è, fondamentale. è fondamentale, è fondamentale, certo. Eh, Anche è, per me. È, è pregiudiziale, direi, ancora di più pregiudiziale. Beh, pregiudiziale, sai, sulla vita di un partito, mi pare. Un partito o riesce ad esprimere un logos perché. O riesce ad esprimere una capacità di trasformarsi quante volte abbiamo fatto cioè, quante volte abbiamo fatto la critica dell'ex fronte sovranista italiano che ha scelto in maniera sciagurata dal mio punto di vista di rinunciare al termine sovranista e anche che, che ne dicessero dopo eh, eh, toppato in maniera clamorosa l'analisi della pandemia e stiamo parlando degli errori però no, io prima di parlare degli errori altro, che sono tanti e di tutti è io che vorrei il gruppo, prendere, perché altrimenti il gruppo deve essere in grado di formare di, di, di, di produrre un logos che significhi qualcosa questa è la, è, è la valenza politica eh, ho se voglio dire la cosa perché finisco friorenzo per dimostrare fiorenzo è cattivo Giovanni è un fascista, credimi, io non credo a questo metodo, io credo a un altro metodo. Va bene, però la prima domanda è il partito, quale obiettivo politico ha? Poi vediamo le persone, che se non sono quelle adatte le si cambia, è ma appunto. la prima domanda è l'obiettivo politico è statalista oppure libero-scambista? Questa è la vera discriminante. Che sia la discriminante Fiorenzo sono completamente d'accordo, nel senso che, a me sembra, per quello che ho letto della Costituzione, che la stessa Costituzione sia per lo Stato e non per il libero scambio, perché se andiamo a guardare gli articoli, quelli sulla, mh, sulla libertà di iniziativa privata, l'importante è che non vadano contro un interesse pubblico, quindi sicuramente sono ben limitati. Quindi, quella è la mia visione, e quella è quella che ho sempre considerato fosse la visione. Di Ancora Italia prima delle elezioni, credo, e per me sarebbe scioccante il contrario: che entrambe abbiano ancora questa visione, io credo, e lo spero, lo auspico, insomma, e se mai ne prendo atto, vero? Perché non è che decido io le cose, io posso partecipare, ma ti volevo fare una domanda: dato che hai detto che hai percepito. Di, eh, che, eh, che Gallo non avrebbe eh, ben digerito la posizione statalista più statalista ai tuoi occhi di Toscano da dov'è che hai raccolto questa, quest, questa, questa tua percezione? Perché eh, te lo chiedo perché io non l'ho raccolta quindi volevo capire se qualcosa mi è sfuggito sì, potrebbe tranquillamente trattarsi di un effetto distorsivo di parallasse perché ho avuto a che fare con alcuni degli noi li chiamavamo scissionisti che hanno appunto, sono stati anche ospitati da Arturo Ferrara e hanno eh, esposto posizioni mh, di un anticomunismo viscerale. Allora io mi domando queste persone se stanno nel partito di Gallo qualcosa deve significare, insomma, no? questo, questo raccontino per cui tutta la storia del socialismo sia riconducibile al fabianesimo è, è una cosa che non... Cioè, è un raccontino fantastico, una specie di Tolkien, non lo so. Insomma, sì, è una scemenza, ci... <ride> è una scemenza. <ride> infatti, queste persone ci stanno. Eh, infatti, adesso cos'è? Com'è che risponderei? Se mi permettete, se c'è stato, stato un lungo periodo dove nessun dirigente nazionale è stato invitato o ha parlato eh, nei canali, diciamo, di Ancora Italia. Quando è arrivata questa Ancora Italia TV ci si è lanciati, si è esagerato permettimi di dire, nel senso che sono andati tutti a parlare, tutti a dire lo, la loro visione di tante cose senza che, torno al peccato originale, ci fosse un, un preciso programma, e una visione è un po' come se su Ancora Italia TV eh, fossero andati a parlare tutti quelli che, che volevano portare una loro ragione, un loro tema che va benissimo, ma va portato in un processo di analisi dove si pesano i punti di vista ci si confronta e si definisce la linea politica benissimo. quindi è un po' come ah, se quel canale fosse un raccoglitore non sono tutti ancoristi se vogliamo usare la parola che prima citava Giulio io non li considero ancoristi li considero ehm, portatori di temi che potrebbero essere ancora comunque distanti da quella che è la visione questo, politica di esempio questo quel io. fattore tempo Marco di cui parlavamo prima ci anche vuole anche certo. tempo per conoscerci cioè, quindi sono d'accordissimo con quello pure che hai detto ora hai ragione oggi il nostro tempo ci chiede questo risultato cioè, lo sappiamo pure e allora anche se noi vogliamo cercare di astrarci ammesso che uno abbia barba bianca che sembra non so, più, più filosofo poi non ci riesce perché ovviamente la congiuntura ci travolge però e dopo il congresso vedremo, caro, caro, caro Fiorenzo. Ti, ti, ti saprò dire. Io oggi sono, sono convinto di stare nella formazione giusta e spero che, ovviamente, si, ci si, si combatta per ritornare all'Italia. Ovviamente, della Costituzione. Ma naturalmente, si può anche fare un congresso in cui i temi critici vengano elusi speriamo di ripetere inviare, ti faccio un esempio Giulio no? io per esempio sono contrario all'uscita dell'Italia dalla Nato per, una, per questioni proprio concrete um, di, di equilibri, di politica estera per noi sarebbe estremamente rischioso uscire dalla Nato conviene rimanere in questa alleanza perché oggi non abbiamo la forza di metterci contro la Nato pagheremmo secondo me un prezzo amarissimo non che non desideri uscirne però penso che non sia il caso di porci il problema però la riconquista di una sovranità popolare nella gestione economica del paese quello è un obiettivo perseguibile cosa importa in fondo agli americani se eh, c'è o non c'è l'articolo 18 in Italia quelle sono questioni beghe fra la borghesia cotoniera italiana e il mondo del lavoro Capisci? Allora, su questa questione eh, io pretendo che un partito sia chiarissimo. Non mi, non mi basta um, l'enunciazione di, di principi e obiettivi astratti ma non concretamente raggiungibili. Io capisco benissimo il discorso, anche perché più volte mi sono domandato se questo... Eh, diciamo anti atlantismo in che modo è, è applicabile il no nato in che modo è applicabile per me sono obiettivi sul lunghissimo termine perché io vorrei una sovranità completa ma come dici tu cosa posso effettivamente fare che obiettivi posso effettivamente pormi per essere realisti ok Quello non è no. elettoralistico per tenere i voti del, del partito comunista Bravo, bravo sì. Eh, Ma sì, ma infatti, ma molte cose sono state slogan e molte cose sono stati veti e controveti incrociati che si sono fatti i tre leader principali, e magari anche quelli dei movimenti un po' più piccoli che hanno fatto, che sono confluiti nella nostra compagine, insomma, di Italia Semana Popolare. E, e quindi il, spero che, come hai detto tu, che il congresso non eluda i temi significativi. Eh, spero che chi parlerà avrà il coraggio di fare uscire i temi pericolosi i temi, temi su cui ci si eh, ci si strappa i capelli ecco nel senso si può arrivare si deve arrivare anche lì spero in maniera e educata e consuma e prima quello non può essere aggirato mh, venendoci a raccontare eh, che la contrapposizione oggi è tra l'alto e il basso è una descrizione troppo fumosa la descrizione Corretta è ancora quella fra statalismo e libero scambismo. Ma, ma quanto è durata la gestazione della Midi della carta costituzionale? Ce lo ricordiamo? Sì, è durata parecchio, certo. <ride> <sicuramente>. <ride> Credo, credo che un partito si misuri dal fatto, ripeto... Cioè, Noi non ti anno... sto rimproverando perché ci sei. Io ti rimprovererò, se a un certo punto... Oh, no, no, ma io te. mica mi sento rimprovererò. Non sono e che tu ci stai dentro. Allora a quel punto ti considero un avversario politico, Giulio. Eh, vabbè, mi considererai quello... Cosa mi consideri te? Guarda te, ovviamente, io rispetto... <ride> <Da po'> di... <ride> io quello che dico... <ride> cioè io quello che dico è che un partito si misura dalla capacità di produrre un pensiero che sia un pensiero appunto coeso, espresso in maniera democratica e che informi le persone e che dia un valore effettivo per fare questa operazione non si può a mio modo di vedere il fatto di dire se e quando è attuabile io non concordo affatto con questa cosa perché un punto è la visione che vogliamo avere un punto ovviamente è il piano tattico quotidiano di decisione di trasformazione che avviene in base a ciò che nel mondo avviene se domani succederà un evento catastrofico un evento nucleare un evento in cui nell'america cambia qualcosa non lo so tutto quello che volete ovviamente come Dire io, copiando il maestro breve, il futuro ci trascende, io posso impegnarmi nell'oggi e avere sicuramente la guardia alta che il movimento in cui mi trovo si batte per quei capisaldi di cui abbiamo parlato. Secondo me la a era un buon equilibrio alla fine io a parlare di Nato, io parlo, io parlo di una cosa che non è stata sufficientemente detta, se non da. Riconquistare l'Italia anche quando si chiamava Ars e Fronte Sovranista, e cioè una scelta di campo sulla questione dello statalismo, libero, scampi, libero scambismo. Eh, capite? Cioè, la parola il sovranismo avrebbe dovuto, il nostro sovranismo costituzionale avrebbe dovuto affermare in maniera chiara che noi eravamo socialisti. E questo non è stato fatto in modo sufficientemente chiaro se non da riconquistare l'Italia. L'unico partito da cui sono uscito con dispiacere per i miei litigi caratteriali con Stefano D'Andrea. Ma l'unico partito che ha sempre affermato, nel, parlo dell'area sovranista, eh, l'orientamento socialista è stato Riconquistare l'Italia. Eh, io condivido la parte, questa parte qua, finale la condivido effettivamente. Bisogna dirlo a chiare lettere ancora, ribadisco, per me l'unica posizione è quella. Prevalentemente statalista che lascia una parte, una porzione in quelli che sono i campi non strategici, chiaramente all'iniziativa privata. Un po' come, ribadisco, Costituzione recita. Riprendendo quello che ha detto Giulio, io come visione sul lungo termine ho una sovranità completa come quella che la nostra eh, Costituzione ci dà. Poi è ovvio che ovvio, è eh, praticamente peraltro. Non abbiamo, che non abbiamo mai avuto neanche il giorno dopo. Lo... No, no, no, ma figuriamoci, eravamo già a Colonia <ride> ci mancherebbe altro, non, non prendiamoci in giro, però ecco ritornare almeno a quel tipo di libertà, poi raggiunta quella libertà, quella, quella eh, diciamo post-Costituzione, raggiunta quella dove il dibattito politico esiste e non c'è cacciara, dove ci sono dei, delle persone di un certo livello che si confrontano, dove abbiamo ripreso la sovranità almeno monetaria, Beh, se arriviamo a quel punto lì e miglioriamo il livello, il livello delle scuole, che sono state mh, insomma, messe un po' in difficoltà, ecco, per usare un eufemismo, da lì in poi allora si potrà costruire magari un italiano che, conoscendo i temi, potrà anelare e arrivare al resto della mia visione quella di una sovranità completa però di strada ce n'è non, non la vedrò io Ecco, io ho 40 anni quest'anno cui... il socialismo implica la sovranità monetaria, la sovranità monetaria non implica il socialismo ok certo va, va detto con forza sì, di questa cosa, cosa va detto con è veramente un pregiudiziale una posizione pregiudiziale altrimenti possiamo benissimo riottenere la sovranità monetaria possiamo stampare monete e continuare a fare leggi contro il lavoro mi Tagliare trovi d'accordo E quant'altro. Eh. mi trovi d'accordo flat tax e cosette del genere Vabbè, questi sono tutti sottoprodotti viene da dire di questa classe dirigente di camerieri e servi e i potentati globali servi coerenti con l'indirizzo politico di base che hanno scelto di servire magari che è un, un indirizzo politico libero scambista quindi da, dal loro punto di vista sono coerenti dovremmo essere altrettanto coerenti noi e dire noi siamo prima di tutto socialisti socialisti sai allora dovremmo entrare questo pure è un'etichetta Fiorenzo no, no no non è un'etichetta basta descriverlo la gran parte eh, delle proprietà ci allora. Stato, il privato fa i maglioni le scarpe, i calzoni le penne, questo fa il privato è tanto semplice da spiegare che non c'è bisogno di spendere troppe parole questo è chiarissimo eh, mi sembri, beh io sarei un po' mi sembri un po' massimalista però beh. se vuoi che ti dica che cosa penso ovviamente sono per, per l'istruzione pubblica e gratuita Idem per la sanità per la, per la sanità e ovviamente per la presenza fondamentale e direi e direzionale dello stato. Quindi, sì è primo dubbio. Io il didacco, la faccio comunicazioni, strade, autostrade, tutto in mano allo stato. Deve stare questo è lo statalismo. Questa Beh, è i tedeschi, una posizione mi pare che un po' di volte ci sono andati vicini, no? Che ogni tanto ci provano la banca l'hanno mantenuta insomma la, la forza che ha sempre portato questa roba qui lo sappiamo da dove viene viene dagli anglosassoni però ti sembra perdonami ma ti sembra è, questa è la novità di cui parliamo oggi io non sono perdonami sei cioè questa è una cosa non è che è, vera, è una cosa che va superata cioè il vero purtroppo va chiarita c'è ci ma sono all'interno delle forze non statalisti non in tutti. Italia se c'è un partito statalista che batta un colpo perché su questa questione proprio non si può, non si può assolutamente eh, chi, la, che, chi, chi la batteva? allora la batteva l'unico partito è stato riconquistare Italia Ars che è il partito che non ha mai applicato una democrazia interna quindi come vedi ricadiamo in una autentica contraddizione colossale per Infatti. cui questo atteggiamento Infatti. socialista, ma socialista no, socialismo non è non significa necessariamente democrazia. Ah, allora vedi, ah, allora, allora vedi che bisogna dire le cose, allora vedi che è facile però, dire così, ma no, c'è un vanno, vanno dette tante, vanno tante cose. Tante cose una la, la, la prima, la prima vi rimente siamo dalla parte dei grandi proprietari e delle grandi banche o siamo dalla parte del lavoro? Se siamo dalla parte del lavoro dobbiamo essere statalisti dopodiché oh. si può fare uno statalismo non democratico uno statalismo democratico, l'ho detto nella mia prolusione, ho detto proprio perché lo Stato, nella mia visione, deve essere così forte, a maggior ragione è necessaria tanta democrazia ben organizzata e infatti io sono rimasto fino a novembre con Toscano, poi non appena costituito il nuovo partito, siccome non ci vedo democrazia, me ne sono uscito. Scusate, Signor... sarà, sarà un mio limite, ma io... <ride> probabilmente è un mio limite. Io non riesco a capire perché una persona non può essere contro questo strapotere del libero mercato, non può essere statalista, non può essere convinto che ci sono alcune cose... Che devono fare i privati, specifiche e le cose di interesse pubblico che le deve fare giustamente lo Stato? E non può essere, deve essere forza socialista, non può avere altre strazioni politiche Questa è una no, no, cosa. No, un no, no, no, no. Scusami, abbia, lui mi ha detto, infatti, sì. definisce il socialismo. Io ho detto, guarda, te lo definisco chiaramente: lo Stato fa gran parte, i privati fanno le penne e gli accendini. È giusto, miei io miei lo condivido. Poi chiamiamolo se vogliamo chiamiamolo. Ugo possiamo chiamarlo come si pare? Io non sono eh... particolarmente legato alla parola socialismo però deve essere chiaro che l'indirizzo politico di un partito nel quale potrei militare necessariamente deve prevedere come dire un, un, uno spazio marginale in economia ai gruppi privati. Eh, sì. Propongo una domanda. Non so per chi è rivolta, ve la metto in sovraimpressione di Alessandro Alessandra. Balugani. Non sono d'accordo, certo. C'erano influenze tra il 40, dal 48 al 78, però per limitarci ci sono dovuti due, due omicidi eccellenti. Ci sono dovuti essere due omicidi eccellenti. Ma di due, anche più di due. Infatti, ma io penso produttore. che oh, c'è stata una strage, ne, ne parla. Ne parlano diversi autori della strage post bellica. Comunque, eh, se mi permettete, volevo rispondere a Fiorenzo se, e a tutti in generale. Se la parola socialismo che a qualcuno non piace, perché qualcuno gli dà chissà quale tipo di ricordo, io oserei dire eh, rispetto al mondo di oggi, prima l'uomo, prima delle merci, prima del libero scambio, prima l'uomo, perché eh, chi è che può garantire? A un uomo i servizi, lo Stato chi è che può garantire all'uomo la giustizia, lo Stato, per cui se proprio non vi piace chiamarlo socialismo, come diceva Fiorenzo, diamogli un altro nome chiamiamolo è, chiamiamolo Ugo, come diceva la Costituzione. Prima l'uomo nei primi Ma non articoli, è una questione è di etichette. Tutto. Non è una questione di etichette. Dopo quello che abbiamo vissuto. Io non voglio uno Stato che, però, deve decidere della mia salute e mi deve imporre per dovere la salute secondo i suoi criteri. E se Quindi... è stato assente, per questo. Abbiamo io ho sì, sostenuto che sì, proprio sì. perché lo Stato deve essere così forte, serve una fortissima democrazia. Sì, democrazia. No, l'ho ascoltato per il tuo discorso. La no deve, deve essere praticata per primi dai partiti che sposano l'opzione statalista. Non è un caso che io sia uscito. Sia sì. da riconquistare l'Italia che dal... Questo dal concetto mi era chiarissimo, Fiorenzo, per perché, perché ti ho non si riesce a fare. E io direi a questo punto di parlare di questo, una sì. volta chiarito che cos'è Ugo, abbiamo capito cos'è Ugo, no? Cioè lo Stato possiede almeno il 60% dell'economia e in particolare i settori strategici. ma Soprattutto Dopodiché la moneta. gestire lo Stato così, senza certo. che diventi oppressivo, serve democrazia questa democrazia deve partire dai partiti che portano avanti questa visione. Assolutamente, la democrazia interna che deve essere esercitata per poi fare chiamiamolo esempio e per poi riprendere anche la fiducia di un popolo che si è, eh, si è snervato a vedere cambi di casacca, a vedere strappi, a vedere decisioni autoritarie di uno o dell'altro leader eh, per cui eh, sicuramente va applicata all'interno. Eh, questo è uno dei motivi per cui anche ho conosciuto meglio Fiorenzo in questo ultimo, nel mezzo 2, il tema della democrazia interna, della democrazia come, come metodo ecco eh, per cui sfondi una porta aperta. Eh, io mi sono avvicinato velocissimo a eh, alla politica sperando in un accrescimento delle persone che facesse sì che queste si ascoltassero, si confrontassero, dibattessero, ma se, se le dicessero anche però dopo essersi compresi e all'interno di una chiamiamola gerarchia, all'interno di un gruppo di regole che ci si dava a vicende che dopo si rispettava eh, chiamiamola da, da gentiluomini e con uno statuto chiaro scritto bene, con delle regole chiare scritte bene, con i propri viri altra cosa che eh, posso autorinfacciare alla nostra vecchia ancora Italia che non erano mai stati fatti fondamentalmente, quello era, è, è grave perché è uno dei una parte dello statuto fondamentale per andare a dibattere di quello che vi pare per andare a risolvere una controversia non averlo fatto dopo un anno e mezzo tanto quanto non aver completato un programma piuttosto, piuttosto significativo e grave ecco, per cui per una democrazia interna serve che il nucleo costitutivo iniziale abbia la visione chiara, non abbia voglia di avere nessun tipo di abbia eh le capacità e non abbia voglia di mistificare un bel niente perché servono le figure che ci siamo detti prima, il presidente, il tesoriere, il segretario, eccetera. E servono questi benedetti provi viri dei tempi. Servono delle elezioni, degli organi, dei, degli organi intermedi, quindi delle regioni, delle province. Serve chiarezza su questo, su questo punto. Una chiarezza che si può fare anche nel tempo, non è che quando fonda un partito tutto chiaro. Poi deve essere anche chiaro la modalità con cui lo statuto lo cambio gradualmente e costantemente. Per cui ecco il tema: mi viene da dire ancora è la preparazione, oltre alla buona fede, che la do per scontata, la preparazione dei dirigenti che cominciano questo tipo di percorsi. Beh, io ricordo che quando sono uscito da, per riconquistare l'Italia. Era da tempo che chiedevo a Stefano di costruire una democrazia interna. Lui invece mi opponeva sempre a questo suo modello leninista di organizzazione del partito e a un certo punto io non l'ho più sopportato perché un modello del genere va bene in uno stato di guerra ma non in una situazione non di guerra. Io ho una, ho una mozione di metodo da, da proporre che è diventato negli ultimi, negli ultimi due anni un po' il campo personalmente di, di, di maggior riflessione da parte mia, ripeto eh, sempre ispirandomi a, al pensiero di Costanzo Preve. Costanzo Preve aveva trovato questa felice definizione della del modello di riproduzione del capitale, no? quando lui dice il capitale si riproduce a destra in economia, si riproduce al centro in politica e si riproduce a sinistra nella cultura attraverso il politicamente corretto. Questo è veramente uno, forse il fulcro, è un po' veramente il cor. il del, del buon, buon pezzo del pensiero premiano, io credo che per parlare del conflitto capitale-lavoro, cosa che appunto è il conflitto vero tra il capitale e il lavoro, per cui ci sta chi si vuole schierare dalla parte del lavoro e chi si vuole schierare dello Stato è, e chi vuole schierarsi dalla parte del capitale. Il punto fondamentale è che noi lasciamo alla classe dominante la narrazione della ricchezza il tema della ricchezza e ovviamente qui dobbiamo dire cosa intendiamo per ricchezza intendiamo l'accumulazione del capitale attraverso i moltiplicatori i derivati e il gran casino chiamiamolo il gran casino finanza o intendiamo il frutto del lavoro intendiamo ovviamente una politica per esempio che incoraggi le nascite perché i figli sono la ricchezza primaria che, indi, che incoraggi l'uso lo, lo lo sfruttamento l'uso intelligente della terra e delle ricchezze della natura mentre il tema della ricchezza è un tema che normalmente è appannaggio delle classi dominanti la la è, è, è interessante io feci questo intervento anche a Napoli anche se era molto tardi eravamo rimasti quattro gatti ma non fa niente tanto non è che vogliamo influire su chissà quale storia ma io trovo che uno dei punti su cui eh, i partiti che vogliono organizzare una critica effettiva del capitalismo finanziario sia il fatto che non si occupano di narrare la ricchezza la ricchezza diversa da quella che originano loro che ovviamente è autoreferenziale è una ricchezza che è senza limiti, eccetera, eccetera. Quindi potremmo fare l'analisi filosofica andando verso non manca la cultura del limite, analizzarla insomma secondo il pensiero greco. Ma il punto è che per dare una concretezza alla speranza delle persone occorre una prospettiva prospera. Io non posso passare tutto il mio tempo, lo dice pure Platone in un passo interessantissimo, se io tutto il tempo sono triste e sto sempre a recriminare, io non sono etico, non so io non sono etico verso me stesso, io devo riuscire a declamare, a parlare di una ricchezza, di una prospettiva, la chiamate pars consulence, come volete, ma che raggiunga i disperati o raggiunga la, totale, la maggioranza delle persone, coniugandola ovviamente che la ricchezza non è quella che si è inventata, mi pare che quelli più bravi di matematica finanziaria siano tutti alla Sorbona, per cui so che normalmente quelli che chiamano a Londra a lavorare, dove hanno prodotto in questi anni tutti questi algoritmi del cazzo, scusatemi il francesismo, che hanno provocato un buco che vale... 30 volte il pil reale della terra e vengono da radio. noi dobbiamo parlare di una ricchezza che si genera ovviamente da una politica da una capacità innanzitutto di voler procreare senza il quale ci estinguiamo dalla capacità di amare la nostra terra di lavorarla e ovviamente di usare l'ingegno l'intelletto per fare che attraverso il lavoro per produrre la ricchezza ma possibile che una cosa così non venga, ed è davanti a noi, non venga presa in considerazione? Normalmente le istanze del dissenso sono istanze minoritarie, passive e o regressive. Io credo e finisco, grazie per la pazienza e il tempo che mi avete dato, che questo sia il risultato del fatto che la grande macchina del mainstream e la grande macchina dei plutocrati, sappia usare il piano simbolico molto molto molto molto bene perché ci sta un solo modo in cui io agisco sulla realtà per l'essere umano quando io ovviamente maneggio il piano simbolico quindi è lì che l'azione politica intesa come metapolitica per costruire una coscienza diversa deve andare ad agire a mio modo di vedere se noi non narriamo la ricchezza finisco con l'aneddoto facciamo lo citai anche a Napoli come fece Palmiro Togliatti che io non ho conosciuto perché a dispetto della mia diciamo scarsa forma fisica ho solo 60 anni mentre ne dimostro 80 ma questo non ce ne frega niente a Palmiro Togliatti fu vittima di un attentato Uh, Fiorenzo penso lo saprà bene anche lui, lui gli spararono e, e, e ebbe una complicazione eh, molto seria perché all'inizio lui stava per morire fu chiamato per salvarlo, fu chiamato a operarlo e la mia famiglia è prevalentemente osoigea ma sono medici fu chiamato il celeberrimo chirurgo Pietro Valdoni Pietro Valdoni è stato un genio della chirurgia italiana e un medico di fama mondiale Valdoni lo salvò. Quando fu il momento di pagare, eh, questo è documentato, eh, è una storia che racconta Giulio, l'ho sentita da mio padre perché conosceva questi casi. Eh, Togliati pagò e gli disse, professore, questo è il suo onorario, ma sappia che questa è una rapina". Ecco, io in questo atteggiamento intravedo in questo caso come diciamo risultato ecco di un leninismo di, di, di una cultura normalizzatrice in questo caso faccio una critica secondo me sensata di questo grande dirigente comunista che nel momento in cui doveva pagare un grande chirurgo evidentemente che gli aveva anche salvato la vita si lamentava del fatto che il suo onorario fosse eccessivo Quindi, a Palmiro Togliatti la ricchezza di un chirurgo che non è quella di Elon Musk o di un altro evidentemente dava fastidio in quel tempo in Unione Sovietica i medici chirurghi erano pagati dallo Stato erano a stipendio Beh, anche da lui ma io io io io, io penso che ti vada a dire io per mia costituzione per mia soggettività e passione per lo studio ti sembra strano? Manco mi troverei male a vivere in Unione Sovietica. Io che cosa? Ma questo non significa che io non faccia una critica di quel sistema perché il sistema che normalizza tutti è un sistema che non va bene. E In ogni caso non si sarebbe posto il problema della parcella per un cittadino dell'Unione Sovietica. Anche da noi molti universitari sai erano pagati però eh, però, però non Vardoli non... si è fatto pagare la parcella privata sì. e quindi ha fatto bene a dirgli questa è una rapina scusate non voglio, per me non possiamo, possiamo senso, continuare però, la demonizzazione no, direi... della ricchezza per me e possiamo continuare al... però Fiorenzo dico per me possiamo continuare ma Fiorenzo mi ha chiesto di avvertirvi quando eravamo intorno all'ora siamo all'ora e dieci minuti e ci sono due messaggi da leggere mi sembra doveroso nei confronti di chi ci ascolta, uno di, penso che lo conosciate, Bettino Lopez Pegna, è riferimento al discorso che si faceva prima. Uscire dalla Nato è la prima opzione per ottenere la sovranità nei fatti. Mi stupisco che non appaia chiaro. A quale sovranità mai si potrà ambire senza questa decisa presa di posizione netta e precisa, senza ambiguità? Esempio, per altri popoli europei che ci vedrebbero come esempio coraggioso di uscita al dominio statunitense, sovranità. Stando nella Nato fa sorridere, ricordo in merito alla presa di posizione di De Gaulle nel 1965. Eh, Bettino mi sembra sia sì, una conoscenza di Fiorenzo. Non so sì. se vuoi rispondere. Sì, di questo abbiamo già parlato con Bettino. La prima questione è il socialismo perché si può anche stare dentro un impero, sempre successo. Quello che conta è la condizione dei lavoratori, la condizione dei cittadini. Questa è la prima cosa. Allora, l'impero romano non ha forse portato civiltà e benessere nelle province conquistate? Gli americani no, non lo stanno facendo, lo hanno fatto per una trentina d'anni. Quindi le due cose non sono così intimamente connesse come pensa Bettino. E inoltre, l'uscita dalla Nato oggi è una come dire una cosa desiderabile velleitaria tuttavia e non è detto che uscendo dalla Nato poi non si finisca nelle mani di una vorace borghesia interna o quella che io chiamo borghesia cotoniera cioè non è che le dittature ci stanno perché i paesi stanno sotto la Nato non sta scritto da nessuna parte noi potremmo tranquillamente vivere in uno stato socialista pur, purché rispettiamo gli accordi le concediamo le basi militari agli Stati Uniti e gli diamo il supporto che loro ci chiedono per preservare il loro impero. Quindi io la considero una questione eh, secondaria rispetto al socialismo, dettata più che altro da un atteggiamento proprio di sofferenza per il fatto che mh, purtroppo siamo una provincia di un, di, un, di un grande impero. Così come ci sono delle nazioni che sono, fanno parte della sfera di influenza cinese o, o o sovieti eh, o russa questo, questo è inevitabile eh, Fiorenzo se ho capito bene eh, la tua risposta che in un certo senso è anche la mia eh, sarebbe bello e auspicabile, perché no <ride> caspita una sovranità completa è effettivamente quella di cui parla Bettino però col socialismo mettiamolo sempre in chiaro col socialismo eh, però, eh, dal punto di vista pratico, eh, da qualcosa bisogna cominciare e questo sicuramente è l'ultimo passo, come dicevo prima anche. Eh, ho, detto, ho fatto l'esabattuta che la mia generazione non potrebbe vedere questo risultato. Ci vuole molto tempo. Prima bisogna raggiungere eh, un, un, uno Stato socialista, uno Stato statalista, uno Stato... E comunque per uscire ci vogliono le circostanze internazionali. Esatto, e quelle si costruiscono e, o, o capitano, ci vogliono oh, tutte e no, due le cose, bisogna capita. un po' costruirle e, e se, capita... se capitasse ce la prendiamo subito la sovranità anche senza aver fatto il socialismo poi ce la vediamo da soli con la borghesia cotoniera però eh, deve poi essere una cosa che, che capita cioè, non io... dipende è... tutto da noi questo certo però permettetemi di aggiungere, poi mi sono frizzato prima per problemi di connessione non ho potuto completare quello che è il mio pensiero su questo argomento perché eh, Bisogna anche partire dalla re realtà oggettiva dei fatti e la realtà oggettiva è che l'Italia in questo momento, per ragioni storiche ormai consolidate, è governata e non è un insulto, è proprio un dato di fatto, da servi, cioè i nostri politici sono servi, l'intera classe politica, quindi ammesso che si potesse fare che abbia un senso farlo, io sto, andando, sto scavalcando tutti questi problemi che magari andrebbero discussi nel dettaglio domani usciamo dalla nato ma con i servi che ci ritroviamo andiamo a fare i servi di un altro blocco che non, non posso immaginare non lo so certo. la storia cosa quindi non risolviamo il problema perché la cosa più importante è la rivoluzione culturale della società dei cittadini che devono crescere devono responsabilizzarsi devono partecipare alla democrazia non la devono subire è la rivoluzione della classe politica poi mm. si può pensare secondo me alla sovranità non so Cosa ne pensiate di questo? Io la chiamerei rivoluzione costituzionale e una rivoluzione anche delle coscienze. Unisco tutte e due perché le persone devono risvegliarsi in qualche misura. Per cui io, quando prima parlavo ad esempio, di formazione, questa non l'ho citata ma la cito ora, eh, ci vuole anche una, una formazione adesso la con le pinze la parola spirituale ma una, una formazione spirituale sarebbe necessaria, ok? Andrebbe analizzato cosa intendo, però eh, lo considero fondamentale perché ormai la gente, la gente insomma il um, popolo italiano mi sembra che per la maggior parte è attaccato a cose materiali, è attaccato a delle sciocchezze e pesa di più se riesce a vedersi la partita di calcio che non, se riesce a capire, se riesce a a, a uscire di casa si ha certe libertà fondamentali pesa le cose in una maniera che eh, a volte mi fa uscire matto ok questo non è un caso quindi... che non è stato sospeso il campionato di calcio perché si trova a distrarre le masse ma sì ma è chiaro cioè la psicologia delle folle qua veramente dovrei prendere il libro ma eh, quindi il punto per me è eh, questo passaggio, il passaggio per un miglioramento effettivo delle nostre condizioni è per forza lento, salvo congiunture esterne incredibili. Per forza lento, perché passa dal cambiamento delle persone, perché sono tanti che devono, non mi considero un risvegliato, non queste parole, ma che devono eh, aprire gli occhi e vedere qualcosa in più. <ride> ecco. eh, ma in questo senso ve la faccio Firenze. io adesso una domanda. Ve la faccio io adesso una domanda se volete anche provocatorio. Ma in questi tre anni, secondo voi, la gente è migliorata in positivo o in negativo? E' nettamente peggiorata. per ultimo. Le persone sono nettamente peggiorate, salvo una minoranza che ha tirato fuori gli attributi, ma abbiamo scoperto quanti siamo pochi. Lo abbiamo potuto misurare proprio in occasione delle elezioni, perché... Al Di là dei, dei discorsi sulla possibilità o meno di unirsi, comunque tutti insieme i, i partiti i cosiddetti antisistema hanno appena superato il 5%. Eh, insomma, ragazzi, dopo tutto quello che è successo, quella è la misura e per di più in questo 5% moltissime persone hanno una preparazione politica praticamente a zero, stanno alla BC perché si sono... Avvicinati ai ragionamenti, alle riflessioni politiche, soltanto sotto uno stress, uno shock come quello che abbiamo vissuto. Quindi, Usa, usando il grossario di Fiorenzo, siamo intorno allo 0,4-0,5%, gli italiani che insomma capiscono un minimo la situazione e che hanno mh, la spina dorsale dritta. Usando il glossario di Fiorenzo, permettimi la battuta: uh, i lupi sono effettivamente pochi ma veramente pochi poi c'è una via di mezzo c'è un qualcosa di ibrido che non è assolutamente la pecora chiamiamola la pecora nera che si è girata e ha cambiato direzione ma non ha tutti gli strumenti per capire non ha capito tutto e assolutamente è il primo nuovo messia che si fa avanti corre dietro a quello certo. ipoteticamente ma eh, qua, la, la domanda successiva è ma noi Giuseppe, siamo sicuri attimo, scusami il peso della società dello spettacolo è un peso enorme ripeto e noi non possiamo uh, non capire che dobbiamo organizzare una risposta che generi un logos sul piano simbolico questo è il vero dovere di un partito che voglia aspirare alla socialdemocrazia in senso compiuto, parlare di prospettive, parlare di, di costruzione, parlare di ricchezza, perché questo per l'uomo è ciò che dà un senso, no? Ciò che dà il senso, ciò che dà senso, senso la ricchezza della vita, no? E quando, a, quando a, a Freud fu chiesto qual era il significato ultimo della vita, lui rispose libertà. Arbeiten, vuol dire amare e lavorare e io che ho assistito i miei ormai non più presenti genitori nel loro decadimento e poi nella morte ho notato che l'ultima cosa da cui l'uomo si vuole superare, si vuole scusate separare, è quello di, essere, di risultare abile di risultare in grado di fare qualcosa e il punto è che dobbiamo riuscire a produrre un pensiero, un logos che parta dal risveglio dal soggetto e che riesca ad andare oltre i personalismi. Abbiamo anche assistito, ahimè, come sappiamo, a tante derive o a tante posizioni che ci sembravano e sono anche state magari in parte interessanti, ma che erano dovute soprattutto ad una forte componente egoica questo dobbiamo tenerlo nella nostra analisi ribadisco l'importanza del piano simbolico e, e di parlare della ricchezza umana perché è, è, è da lì che dobbiamo ripartire a mio modo di vedere se eh, Giulio, non c'è altro dici, da aggiungere ah, una, vai, vai, no, un, un piccolo, una cosa di fulminia su Giulio Giulio quando mi parli di ricchezza io penso sempre eh, perché sono malato di costituzione all'articolo 3 la Costituzione cioè il pieno sviluppo della persona umana quando tu, dici, quando tu mi dici ricchezza io penso chiaramente a quello eh, è, a che, è a quella che bisogna tendere e, e mirare io sono appassionato della cosa e insomma mi fa piacere trovarci d'accordo sì. sì. scusa Giuseppe anche se io ah. parlerei parlerei di dignità della persona umana e continuerei a utilizzare la parola Ricchezza, in modo tradizionale, ricchezza significa proprietà. Mm -hmm. sì, infatti la questione dice... dice, tanto, dice tante parole altro. Evitiamo di mh, aggiungere confusione per fare discorsi belli, evocativi. No, però, però quello che dice di oggi... parole. La ricchezza è proprietà da sempre. Poi esiste una ricchezza Mango. spirituale che... È Può essere de descritta con altre parole tipo dignità ecco, il know-how, come lo, lo definisce. Finisce come è finita con la parola sovranismo, che era una parola socialista, costituzionale, e a un certo punto, per alcuni anni, quando dicevo in giro io sono sovranista, la gente mi chiedeva: tu sei regista allora, capite? Le parole sono importanti. Certo. quindi la parola ricchezza ha a che fare con le proprietà chi ha la proprietà dei grandi mezzi però... di produzione chi ha la proprietà e il controllo delle grandi organizzazioni nel paese la borghesia cotoniera che riceve ordini sulle questioni internazionali dall'impero punto Fiorenzo però perdonami non, non vorrei contraddirti giusto per discutere ma tu ti ricordi la storia romana della madrona romana eh, a cui chiesero quale, quale fossero i propri genitori. La madre ingegneri. dei gracchi. <ride> è la madre dei gracchi, esattamente. Vedi, Quindi no, esiste un altro tipo di ricchezza, sì, capito? Appunto, Ed è una cosa storicamente, storicamente antica. Usò, usò un'espressione paradossale che evidentemente è, veniva percepita come un paradosso per, per come dire, comunicare un messaggio. <clears throat> Ma stavo usando la parola ricchezza in termini paradossali, in quel contesto veniva capito. Ma se noi continuiamo a parlare di ricchezza in senso spirituale, dimentichiamo che la ricchezza è proprietà. E eh, i beni però ascolta, anche Questo i beni materiali. Non ci Scusami, si capisce. Ma anche... più. Ok, ma anche i beni materiali. E allora facciamo le cose, la richiesta, sono... usiamo questa parola per i beni spirituali e per la, i beni materiali, cioè per le proprietà, eh, usiamo un'altra parola, che ne so, Carla, vi sta bene? Sì, sì, no, ma, però le cose sono collegate, no. Lorenzo, perché se, se, se per produrre ricchezza e, e beni serve una ricchezza interiore, nel senso... Eh, anche spirituale una, no, capacità anche di, schiagli, una visione del mondo right? e poi una schiagli. capacità di lavoro ci cioè, sembrano le persone no, se non far è far una questione... confusione. noi abbiamo bisogno di chiarezza di linguaggio le parole devono essere parole nitide devono indicare dei concetti nitidi poi paradossalmente si possono fare dei calembour ogni tanto come la madre dei gracchi <ride> fece due anni fa ma sì, le parole sì. devono avere un significato nitido allora se ricchezza deve significare ricchezza spirituale, la ricchezza di proprietà chiamiamola in un altro modo. Così almeno quando parliamo... Scusa, la ricchezza di tutta, per esempio de l'Italia dei comuni, che era ricca ed era ricca materialmente... Come la vogliamo chiamare la ricchezza basata sulle <ride> proprietà? Mettiamoci d'accordo... Ma sono, Adesso... sono le cose collegate, perché no, non, non poteva... sono collegate, non sono collegate manco per niente, perché se tu hai un fondo di 500 ettari e quell'altro c'è un campicello di 40 aree... Se non lo, lo, sai, lo sai usare, 50 quello 50 di 500 no. ettari non ti produce niente, mentre <ride> quello di 40 aree ti produce niente... Però mi preoccupare che una volta che c'hai <ride> 500 ettari... Eh, qualche eh, cosa ci fai posso perché provare. ho detto prima che la ricchezza non è soltanto la proprietà dei beni solidi ma anche la proprietà e il controllo delle grandi organizzazioni del paese anche questa è ricchezza eh, certo, potere, una un'azienda un non è soltanto fatta dai suoi macchinari ma dall'insieme organizzativo che qualcuno controlla qui dà ordini quella è ricchezza anche quella ma certo. non è ricchezza spirituale allora usiamo le parole correttamente Um, scusate verrà, ho fatto partire io il, questo, questo dubbio allora permettetemi di provare a dirimerlo eh, prima Ma Giulio giusto? Giulio ha <ride> <ride> usato sì. la parola ricchezza eh, e, <ride> e poi io mentre lui raccontava nei vari dettagli del suo discorso ho pensato che dal punto di vista dell'uomo singolo la ricchezza è lo sviluppo della persona umana come da costituzione però la ricchezza io la, la voglio usare solo come ha detto Fiorenzo aggiungo però che rimane fuori una cosa che non abbiamo detto o okay, che perlomeno ai miei occhi resta fuori da questa definizione, il know-how le conoscenze intese, non c'è cioè niente non lo spirito c'entra la capacità l'esperienza, la manualità ok, che forse quello cercava di introdurre Giuseppe no, nel discorso, anche, se non sbaglio anche, però, anche però, il Fiorenzo, 50% Fiorenzo, questo come lo chiamiamo? L'ha superato il tuo discorso perché ingloba il cosiddetto know-how nella ricchezza. Perché quando parla di organizzazione di un'impresa, parla okay. del know-how. Però allora, io quello che so, voglio dire, dire, se queste persone non fossero motivate da mille, no, non avessero una mente, mentalità materialista permeata dal materialismo dei nostri tempi, fossero antichi mm. Spartani. No, non sarebbero controllabili da quell'organizzazione. Quindi la ricchezza, per forza, deve anche in qualche modo essere condizionata dalla spiritualità delle persone. Questo voglio dire: che le cose sono collegate eh, perché noi siamo la società che siamo, perché le persone sono così. Eh, mm. quando hanno fatto i primi lockdown anziché scendere in piazza come avrebbero fatto i comunisti del dopoguerra erano tutti a casa a guardarsi eh, i giochi alla playstation sì. o sì. i porn siamo cioè... attenti alle tendenze polisemiche che sono utilizzate, sfruttate dai dominanti per confondere le idee alle persone perché se fanno tanti bei giochetti di parole, non so se voi avete mai avuto occasione di confrontarvi con dei liberisti eh, fissati della scuola austriaca sono abilissimi, giocano con le parole. Dopo un po', qua eh stiamo discutendo tra di eh, noi. Vedo, la quella, che... Questa tendenza alla polisemia dei termini, che viene continuamente alimentata anche dalla comunicazione. Mainstream serve a questo: a, a togliere il senso al compongo. linguaggio. Ok, Dunque te, con ricchezza, secondo me siamo d'accordo. Ovviamente, come dice Giuseppe, c'è anche qualcosa in più che se manca. Che sembra anche la ricchezza fa fatica a dare effettivamente frutto. Ecco, sì, sì, certo, si può da un punto di questo. vista, per esempio, cristiano potrei parlare di discernimento, perché quello che aveva tanti soldi li perde tutti, no? Mentre chi ha mm -hmm. il discernimento. Cioè, comunque al sì. di là di se non avete altro da aggiungere, per me possiamo no. chiudere, oppure no, io no, lascio la no. parola a Fiorenzo no, no, e no, lancio un altro prima. tema non c'è nessun, nessuna, nessuna anzi ovviamente logos significa avere il discernimento su questo sono proprio radicalmente in disaccordo con Fiorenzo che fa un appiattimento un discorso sciatto a, a una dimensione della ricchezza riducendola a crematura no, io sto dicendo di usare le parole abbiamo un milione di termini nella lingua italiana la ricchezza, la ricchezza è ciò che non deve essere demonizzata per non lasciarla nel campo vabbè, dei nostri vabbè. avversari che vogliono il capitale finanziario loro vabbè. Sì. Io, io credo è credo, la mia convinzione e te, no, la, no, te, la, te la devo dire, io, dire io, eh, finisco, io credo finisco sì. era eh, eh, il punto eh, io credo comunque di aver capito è, che, questo. è che usa questo termine famosissimo, proprio, lo citiamo Aufhebung facebook che significa superamento no? per superare una cosa io non la posso negare, non la posso buttare di lato io me la devo prendere cioè Facebook. infatti in tedesco significa conservazione e superamento oggi la ricchezza è monopolio simbolico e fattuale della classe dominante se preferisci, Fiorenzo, questa sì la vuoi chiamare, tu che la chiami la borghesia cotoniera, a me la chiamiamo l'oligarchia eh, finanz capitalista e noi dobbiamo riappropriarci. Noi gli, Quelli che sono per la socialdemocrazia e per il lavoro. Punto. Non c'è nessuno che... Io penso che Fiorenzo si riferisse... Ehm, in generale, al fatto che eh, parte questa cosa da lontano, eh, i nostri avversari, diciamo, eh, gli avversari del popolo, ecco, eh, tendono a cambiare i significati delle parole per creare confusione. È stato fatto, per esempio, in ambito sanitario, immunizzazione, non so se vi ricordate, oppure in ambito politico, il termine sovranismo, sovranismo sì. è, esattamente. Eh, ma eh, questa cosa parte da lontano perché addirittura c'è un libro di, di un celebre autore cattolico, ora non mi ricordo il nome, che diceva, denunciava proprio questo, che è proprio nel, iscritto nel, nei dettami della massoneria, quello della falsificazione della lingua, proprio per non far comprendere alle persone i concetti profondi e della, della semplificazione della lingua, togliere verbi, tempi verbali, eh, parole complesse perché meno parole si conoscono e meno tem tempi verbali si conoscono meno concetti si possono apprendere quindi io penso si riferisse a questo e quindi voleva specificare sì. con la ricchezza, ma allora forse il termine corretto sarebbe proprietà se vuoi proprio andare nello specifico. la proprietà è il possesso di, è di importante beni. è capirsi se stiamo parlando di proprietà stiamo parlando di un certo di ricchezza in un certo senso se stiamo parlando di benessere spirituale, personale, di dignità dell'essere umano, stiamo parlando di tutto meno che della proprietà. Beh l'Italia è il paese dove ci sono più proprietari di prime case e quella è la nostra ricchezza ed è una cosa ottima, è una cosa buona e ovviamente i grandi paragnosti proprietari dei fondi e della finanza si hanno fatto credere purtroppo sempre al nostro popolo che l'Italia è brutta e cattiva perché c'è il debito pubblico? Perché loro sanno bene che nelle banche italiane ci sono i risparmi di anni, decenni delle famiglie italiane e quel capitale gli fa gola per ripagarsi i debiti che fanno con la loro cazzo di roulette del grande capitalismo sì, finanziario. Ma anche questa uno cosa dei debiti: derivati. quando uno ha un debito, io devo dare 10 no, euro a Fiorenzo significa che io ho 10 euro in passivo e Fiorenzo ha 10 euro in attivo allora tutti questi debiti che hanno tutte le nazioni del mondo io vorrei capire <coughs> questi soldi a chi li devono dare se questi, sono non, questi non così. devono ripianare nessun debito però in Italia funziona diversamente avete visto come funziona la no, il nostro abbiamo già detto la nostra classe dirigente insomma, i nostri camerieri ci dicono che noi siamo stati molto cattivi Fa parte della mistificazione della lingua questa è il paese con il maggior risparmio privato al mondo e ovviamente è quello che loro vogliono. Ma questo, questo dato, per esempio, che sommando il milenio. debito pubblico e il debito privato, l'Italia era in ottima posizione, è passato sotto sotto, non traccia. lo vede nessuno. Eh, Albertina, tanti anni fa, nel 2012, pubblicò un grafico. Visto che lui mi ha chiamato la Fraiola, io lo chiamo Albertina pubblicò sì, un sì. grafico prima insomma di essere fulminato sulla via <ride> di Babilonia, era un grafico della comunità Euro, dell europea in cui si vedeva che l'Italia era il in termini di stabilità medio-lungo termine, era a lungo termine il paese più stabile e a medio termine era il secondo paese più stabile. Eppure questa notizia non siamo riusciti a farla capire, a farla uscire da un ristretto circolo di persone. Vabbè, insomma, ci sono molte cose da dire. Eh, direi di raccogliere l'invito di Giuseppe a, a chiudere questo incontro, che è stato proficuo, a mio parere, anche di questo Magari ci te. si dà appuntamento per un'altra volta, sì, e, sì. però una e... volta a meno fallo. Ti chiedo per favore perché non, non l'hai fatto mai in trasmissione qui da noi alle Termopoli un, un saluto da Piddu però eh, Piddu è un <ride> grande Piddu. Piddu Piddu lo amiamo tutti alla follia tutti alla follia lo allora. Piddu eh. è no? ciao Pid va bene eh, Marco e Giulio seguirò con attenzione il congresso di Ancora Italia di Vito Gallico attento con l'orecchio a sentire la parola <ride> popularismo mm? come eh, statalismo ricordavo di, io uno delle due rinnoverai la tua fama bene. Fiorenzo rinnoverai la tua fama di essere la maestrina con la penna rossa esatto va bene ti, ti ringrazio per portare quel bellissimo jack della marina sulla maglia sulla manica sinistra del tuo maglione che riconosco da qui con la è corona certo è, è, è il, il, brand, brand, il brand marina militare che io certamente ho Grazie Giuseppe per la ospitalità. Eh, L'invito è rinnovato per il futuro quando desiderate, eh, sono, sarò ben contento di ospitarvi. Grazie, eh, grazie, un allora, saluto tutti quanti grazie, e colgo l'occasione per perché non abbiamo fatto nemmeno una trasmissione durante questo periodo di festività natalizie per i miei vicini tutti i miei. Personali. Quindi colgo l'occasione a nome di tutta la redazione delle Termobili. Che eh, conoscete solo in parte perché eh, a livello visivo conoscete solo me e salvo carcoma, ma siamo in tanti che ci occupavamo del giornale Cartaceo e ora ci siamo riversati qui sul web. Quindi colgo l'occasione per fare a tutti i migliori auguri per un nuovo anno eh, che possa in qualche modo uh, farvi raggiungere le vostre ambizioni, le vostre aspirazioni. Eh, e alla prossima puntata. Arrivederci, saluto a tutti, Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.